ragazzi e benvenuti in questa nuova serie che cominciamo oggi se tutto va bene Che è la stone block, è una mappa mondata di minecraft che sto già ho già messo a caricare in questo momento Nel frattempo vi dico che ehm, il video di GTA dovrebbe uscire sabato prossimo alle 9 di sera Dovrebbe uscire sempre se non ci sono problemi cercherò di farlo uscire comunque alle 9 di sera di sabato prossimo ok sembra essere partito ho già inserito il titolo che metterò a questa serie comunque proviamo a vedere cosa succede è in alfa questo qua ok allora buildcraft è in alfa vabbè allora vediamo un attimo cosa abbiamo questo è il libricino con tutto tele missioni da fare questo qua è la a quanto letta è la nostra amica pietra eccolo qui e questo è il cibo per farlo diventare nostro amico possiamo renderlo triste felice o beh, qualsiasi roba se lo metti in triste rimane fermo lì dove sta allora innanzitutto Rompiamo la pietra mare, ci dà i sassi, ci dà i sassolini. Con i sassolini ci facciamo. Ho già visto un po' di ingredienti, che così andiamo via spediti. Allora, e cerchiamo di fare le robe più ordinate possibili, quindi senza buttare roba troppo a caso, poi tanto andrà a finire tutto a caso lo stesso. Abbiamo completato. La prima missione 4 di queste facciamo Uno poi le trasformiamo tutti e facciamo 15 e abbiamo completato anche la le, Abbiamo fatto un sacco di queste fin da subito quindi piazziamo questa ho Già visto il craft per farla c'è sono queste così facciamo così e facciamo 5. Così togliamo questo e abbiamo una cesta Che piazziamo questa sarà la cesta delle ricompense che ci dropperà quindi adesso vediamo Subito draconic core cominciamo bene poi è Epic bacon per 12 non so cosa sia dopo guardiamo climbing gloves e in Vanammer, che non. So minimamente cosa. Sia allora qui cioè, Questo ci, ci riempie La fame in una maniera incredibile ci da 11 di saturazione e 4,5 e mezzo di cosciotte draconic core non. So cosa sia lo lasciamo qua comunque velocità in varanda non so cosa sia, ci, magari ci serve più avanti quindi evitiamo di consumarlo questo voglio capire cosa sono sospeso mettiamo qua dentro comunque ci serve per arrampicarci qua sopra 1, 2 1, 2, abbiamo il martello e così noi andiamo a trasformare la pietra in gravel, in argilla, in una cosa, e poi l'argilla questa qua la trasformiamo in terra. Poi questa qui, facendo così, la trasformiamo in sabbia e la sabbia la trasformiamo in, in polvere. Questo li preparo già perché ho già visto che ci sono degli ingredienti che possiamo fare più avanti che ci semplificheranno di tanto la, la, la vita qua. Questo che ho scoperto che è difficile è difficile andare a craftarsi come si dice a è difficile craftarsi del cibo cosa facciamo noi andiamo a creare intanto una fornace e ho scoperto che si possono, le mele si possono cuocere e ci danno un sacco di cosciotte quindi noi mettiamo, eh, non abbiamo il carburante però Non abbiamo il carburante Dobbiamo craftarci è il, il bastone Quello del potere Che è quello stone crook Qui rompendolo con questo ci dà un sapling della giungla No, a noi serve un sapling di quercia ci serve un sapling di quercia a noi Alla. Allora abbiamo piantato questo Adesso aspetta un attimo ti, ti sposto un secondo che non so mai non ti cresce l'agro dentro mi muore il mio unico uh, shiftiamo aspettate con questa Corriamo, mi cresce l'albero dentro Poi a quanto ho capito Se io rompo questo Mi dovrebbe dare delle mele No? Niente mele? Eh? Da dei sapling Dei sapling Niente niente allora. Ok prima cosa che facciamo è sbagliare a piazzare un blocco facciamo così questo lo facciamo così facciamo degli slab che così ottimizziamo il materiale gli slab li mettiamo sotto questo qua lo mettiamo lo mettiamo uno sopra facciamo anche due facciamo un bel po' di torce questo qui lo rompiamo ce lo riprendiamo lo mettiamo giù eh, cosa? sono i pallini sono dei pallini, pallini rossi abbiamo ottenuto un silkworm. silk troviamo qualcosa con questo si allora qua dobbiamo proprio fare adesso abbiamo intanto due mele Abbiamo proprio una missione che lo richiede Quindi mi ha fatto bene prendiamo, prendiamo Non dovrebbe bastare poi Ci prendiamo la legna Che così riusciamo a finire La missione della legna Abbiamo già con 10 sapling Hai voglia Ok, ci piantiamo il vermetto, questa qua la piantiamo qui, qui abbiamo due, ne mettiamo ancora uno, allora non so, lo sblocchiamo, Insomma, ci serve, non so cosa fa, boh. Ci segue. Sta fermo lì. Allora, 67, ah, ma si diffonde, fantastico, quindi ci, danno, ci dovrebbe dare delle stringhe con cui possiamo farci un letto. Quindi ci prepariamo già di 4 qui. Okay, è questo qua per dice delle string ce l'hanno anche a mano no non ce l'ho a mano dobbiamo per forza utilizzare questo questo qui è un setaccio che quando ho capito si crafta facendo così poi siamo ne facciamo quattro, no, aspettate, poi si fa così, facciamo 1. si fa così, facciamo altri 4 così, così, ne bastavano, perché ne dobbiamo fare così, e con questi due fare una roba così poi con questo facciamo una cosa così, ok, e a quanto ho capito abbiamo anche un setaccio con cui potremmo, possiamo andare a setacciare i minerali tipo la, so, la pietra no, questa qua la, la ghiaia facendo così ci dovrebbe dare Esatto, la selce Perché con cui potremmo andare a fare varie cose Quindi per questo episodio finisce qui Prendiamo l'ultima ricompensa Che sono altri 12 percon Quindi abbiamo una fonte di cibo Fantastica adesso E niente, prossimo episodio Continueremo a fare i progressi Andiamo a fare. Questo qui è tool station. Mining Dimension. Aspetterei ancora un po'. Andrei a fare questi qui, un po' di roba. Cos'è sta cosa? Craft Autosir. Addirittura, vabbè. Comunque, per aver appena iniziato, abbiamo fatto parecchi progressi. Quindi, vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like se questo video vi è piaciuto. E...